Senti, tornando ai diritti um, d'autore, eh, quando è che inizia a esserci um, il copyright su un bene culturale? Eh, quella. Cioè, allora, tecnicamente il copyright sul bene culturale non c'è mai, nel senso che. Allora, così introduciamo la questione. Eh. Um...